Grazie, come vedete siamo estremamente lisi agli orari, ma anche è sempre una questione di rispetto per tutti gli speaker, compreso l'ultimo. In qualche convegno capita che l'ultimo, poverino, deve fare il, la propria presentazione in 5 minuti, qualche volta quando tutti gli altri sono in ritardo. Eh, Piccolo cambio di programma ancora, ma sempre per questioni eh, logistiche. Eh, eh, di, eh, eh, eh, no, Sandra Bertolini ti teniamo per stavolta. Eh, eh, allora, il programma rimane ovviamente lo stesso. Abbiamo un. Adesso parlerà Sandra Bertolini che vado subito a presentare. Invertiremo l'intervento di Alexandra Krause, professoressa, Alexandra Krause finale, verrà al posto dell'avvocato Daniele Mugnaini che passa quindi alle 16.30. Per ragioni logistiche, proprio fisicamente, la professoressa deve prendere un aereo, quindi cerchiamo di agevolare e vi ringrazio della flessibilità. Passo ora a descrivere rapidamente Sandra Bertolini che non credo abbia bisogno di grandi presentazioni da parte mia, nel senso che il web la presenta molto meglio di me. Eh, past President di Haiti, Associazione Italiana Traduttori e Interpreti. Quando ci siamo conosciuti, eh, potete immaginare anni fa, eh, era un momento eh, topico che poi è diventato fantastico perché eh, l'associazione eh, di centri di traduzione italiane, cioè le ditte, le agenzie di traduzione, Prima che io diventassi presidente non si parlavano molto con i traduttori e chi interpreta i freelance. Io e Sandra abbiamo contribuito a rompere tutte le barriere e cominciato a dialogare. Sotto l'egida dello slogan ognuno ha i suoi soci se li tiene, cioè... <ride> se c'è da litigare con i miei, io ci litigo con i miei, perché magari qualche agenzia dice ma i traduttori, ah! mi arrangio io, se c'è la Sandra, ah, le agenzie ci sfruttano schiaviste, eccetera. Lei, ognuno si tiene i suoi soci e poi ne parliamo io e te, ecco. Ne è nata questa bellissima amicizia di cui vado fiero eh, tutt'oggi e poi eh, Sandra eh, fa parte del board di Fit tesoriere, yes, quindi ha anche i cordoni della borsa, il denaro, con cui finanzia unilingue, no, <ride> vabbè è un invito dai, <ride> ecco, e, e come al solito ci farà una presentazione di grande interesse, ne sono sicuro, grazie Sandra. Grazie a Mirko per l'invito, ovviamente a Katia Castellani che è la nostra ospite oggi. Perché ritengo che sia sempre molto importante poter partecipare sia come relatore ma anche proprio come pubblico a, a conferenze e eventi di questo tipo ci dà la possibilità eh, innanzitutto di ascoltare dei punti di vista nuovi, molto probabilmente adesso sono un po' disperata, devo dire, perché ho già sentito tante delle cose che volevo dire, e, ma cercherò di trovare un nuovo involucro a quello che vi voglio dire, ma soprattutto anche uno scambio, come ho avuto anche eh, durante le varie pause che abbiamo avuto durante la giornata, con le persone, perché molto spesso ehm, i traduttori degli interpreti, sono veramente isolati e non è mh, assolutamente un, un modo di dire una sorta di cliché. Innanzitutto mi presento, eh, sono una traduttrice tecnica, sono anche una traduttrice di saggistica, sono un interprete di conferenza. Quindi eh, penso di avere abbastanza il polso della situazione perché a novembre, ovvero a partire da domani, festeggio, se così si può dire, i 30 anni di attività. Ho iniziato nel 1989, mi viene da ridere, e quindi eh, come Sara, la collega ha detto, rientro a pieno titolo nei senior. Io ho consegnato la mia prima traduzione di un saggio di storia, Battuta Macchina. Quindi rientro, ma eh, penso che questo sia veramente anche importante, credo, per dare valore a quello che vi dirò, nel senso che eh, l'evoluzione è importante eh, e quindi dobbiamo un po' eh, smettere di pensare, di essere una sorta di categoria eh, privilegiata perché in realtà tutti i cambiamenti che si stanno svolgendo sul mercato colpiscono, se così vogliamo dire, tutte le professioni, non siamo gli unici. La tecnologia sta cambiando, eh, sì, potrei spesso eh, vedo le persone che annuiscono quando faccio una dichiarazione di questo tipo, in realtà non ne sono totalmente convinte, perché nel momento in cui si parla alla mia categoria, in realtà ci sono tante categorie, tante professioni che... Eh, hanno dovuto anche cambiare radicalmente la loro presenza sul mercato e ne parleremo brevemente. Poi due parole su Fit perché l'avete sentita nominare diverse volte, dubito seriamente che molti di voi sappiano che cos'è o forse sì. E... Quanti sanno? Fantastico. sì ovviamente i soci e le mie <ride> colleghe <ride> lo sanno FIT è la federazione internazionale dei traduttori ovvero è l'associazione la, ombrella delle varie associazioni professionali di tutto il mondo eh, potreste considerare eh, l'esistenza di associazioni professionali perché me lo sono già sentita dire ma anche di un'associazione ombrella come eh, inutile non lo è non lo è innanzitutto perché si cerca un po' di portare avanti quelli che sono gli sforzi congiunti per dare un maggiore riconoscimento alla nostra professione, perché è un dato di fatto che ancora oggi, in tantissimi paesi, eh, al di là di tutte le battute che possiamo fare, perché è capitato anche a me, ah sei traduttrice, allora traduci da tutte le lingue, certo, oppure eh, hai quel relatore in consecutiva che si gira, ma questo come si dice perché ha pensato di andare direttamente in lingua e tu dici, se mi dici cosa vuoi dire, eh, la tecnologia ancora non mi ha messo un chip nel cervello che mi fa predire, eh, predire, scusate, a proposito di prediction come parlava Luca precedentemente, quello che una persona vuole dire. Eh, C'è ancora tantissimo lavoro da fare ehm, e soprattutto io penso anche, eh, e la mia associazione continua a farlo egregiamente, quello di eh, portare avanti una campagna eh, di consapevolezza, consapevolezza anche nei professionisti. E non è un caso, e giustamente dite, ma girerà questa pagina? Certo che la girerò. E eh, che ho voluto iniziare un po' la presentazione con eh, alcune citazioni. La prima è una citazione di un filosofo del XIX secolo, secondo me attualissima, perché l'abbiamo sentito durante la giornata. Ancora penso ci siano tantissimi professionisti nel nostro settore che pensano che eh, la tecnologia è qualcosa a cui combattere. Ritengo che il tempo dell'uddismo sia ormai mh, lontano, passato eh, e eh, ha dimostrato <ride> già quel tempo eh, di essere completamente anacronistico. E, eh, come? Inizio solo con tre citazioni, ma secondo me sono importanti perché... Eh, le voglio condividere per far sì che voi cominciate anche a riflettere come vi percepite nel mercato, come vi percepiscono gli altri, perché è importante anche e soprattutto come vi presentate, perché se non siete convinti della vostra professionalità, se non siete convinti delle vostre competenze, non lo saranno sicuramente neanche gli altri. E eh, per trovare, per così dire, un equilibrio, no? la frase precedente, questa invece ci dice che c'è sempre una componente umana dietro. E l'abbiamo sentito, comunque, nei vari interventi sulla traduzione automatica, sull'intelligenza artificiale. E, e, e ho trovato che questa fosse un sunto perfetto, nel senso che gli ottimisti ne hanno ragione, anche i pessimisti, sta a voi scegliere quali essere. In realtà eh, c'è anche un'altra categoria che menzionavo mh, proprio durante la pausa, eh, prima, ho appena finito di tradurre un saggio mh, su quale fine del mondo, ma... e eh, Pablo Servigne, l'autore, eh, parla di ottimisti più e ottimisti meno, nel senso che l'ottimismo non deve essere cieco, che si crede che tutto andrà bene, perché il futuro non potrà far altro che portarci delle cose positive. Bisogna essere degli ottimisti più, nel senso che dobbiamo utilizzare mh, anche le nostre capacità cognitive, per renderci conto di come far parte di questo futuro e di come soprattutto eh, anche giocare un ruolo attivo in questo futuro. Quindi quello che dobbiamo fare è sicuramente un cambio di prospettiva. Dobbiamo smettere di pensarci come ci siamo sempre pensati fino adesso e come molti di noi eh, si pensano. Uh, non dovete pensarvi uh, come un mero strumento, non dovete pensare che eh, vi vengono a cercare a casa. Sì, forse vi verranno a cercare a casa quando, dopo tanti anni, <ride> sanno esattamente eh, quale tipo di competenza voi potete offrire, ma soprattutto dovete smettere di pensare, questa è eh, la mia opinione, di pensarvi come traduttori e basta. E infatti quando si parlava, eh, quando prima Claudio ha fatto questa affermazione di dire ma nel futuro non si parlerà tanto di traduzione quanto di comunicazione, in realtà si parla già di comunicazione. Tradurre è comunicare, tradurre è soprattutto conoscere molto bene non tanto e solo la lingua ma la cultura di partenza e la lingua cultura d'arrivo, tant'è che anche negli ultimi studi che si fanno nell'ambito della traduttologia si parla proprio di questo binomio che è diventato inscindibile. Un binomio per esempio che noi abbiamo utilizzato quando uh, siamo arrivati nel 2015 e anche di questo faccio giusto un breve cenno perché in pochissimi sanno che esiste in realtà un documento ufficiale che riconosce esattamente quelle che sono le competenze, le abilità e le conoscenze che un traduttore o un interprete eh, devono avere ovvero la norma UNI è una norma tecnica, ovviamente su base volontaria, la 11.591 del 2015, in base alla quale ci si può certificare e eh, Claudio parlava che eh, c'erano solamente tre profili, traduttore, interprete e eh, interprete della lingua dei segni. In realtà noi da mh, due semplici categorie, ovvero traduttori e interpreti, ne abbiamo, siamo riusciti a tirare fuori otto profili, perché mettere voi d'accordo i traduttori e gli interpreti non è sempre facile. e Quindi abbiamo eh, nell'elaborazione dato una sorta di status ufficiale riconosciuto, anche in un certo qual modo eh, dal punto di vista giuridico per così dire, perché è una norma uni, eh, quindi dell'ente di normazione italiano quindi ricordatevi che se volete anche avere un'idea di quelle che sono le competenze che ehm, caratterizzano il vostro lavoro, date un'occhiata eh, per vedere questo. Però il cambio di prospettiva in realtà non è solamente come vi percepite come traduttore, in realtà è, è anche eh, smettere per così dire di... Eh, Basarsi su uh, questi slogan predefiniti che sentiamo molto spesso, uh, e soprattutto negli ultimi tempi, um, sui social media. No, dichiarazioni formali fine a se stesse. Sì, è importante formarsi, sì, è importante specializzarsi, adesso lo dirò anch'io. Ma farlo. E eh, eh, anche pensare, eh, ad esempio, eh, che ehm, no all'autocommiserazione. Perché è una cosa che veramente ha caratterizzato sempre la nostra professione e perché, come detto, ci sono anche tante altre professioni eh, che eh, hanno dovuto evolversi e sviluppare. Faccio un esempio per tutte perché mh, sono arrivati appena prima di noi nell'elaborazione di una norma tecnica, i fotografi. Se voi pensate, i fotografi al giorno d'oggi non fanno assolutamente quello che facevano anche solo dieci anni fa. Si sono dovuti reinventare completamente. E faccio questo, anche questo paragone perché, eh, parlando con amici fotografi anche artisti, eh, molto spesso ormai tutti, e penso che questo possa essere collegato benissimo con la traduzione, Um, vedono una bella foto ah che macchina hai usato ma il tuo cellulare ma che risoluzione ha e ovviamente il fotografo dice ma veramente c'ero io dietro che sono riuscito a fare e a prendere quell'immagine, Quante volte abbiamo uh, inquadrato uh, una situazione e poi la fotografia non corrispondeva in realtà a quello che ci siamo immaginati o quello che volevamo. È la stessa cosa, come se qualcuno venisse da voi, eh, ah, ma questo testo è bellissimo, che software hai usato? Quindi, sì, la tecnologia la dobbiamo usare, ritengo, eh, è fondamentale, è qui cioè non è una questione tecnologia sì, tecnologia no, l'importante è capire come utilizzarla e eh, soprattutto eh, ci aiuta a cambiare. Come detto io ho cambiato, ho cambiato veramente, perché rispetto a 30 anni fa quando ho iniziato, eh, ad adesso ho acquisito competenze che non facevano parte della mia formazione iniziale, quindi è importante formarsi sempre, cosa vuol dire? Partecipare anche a incontri come questi, eh, avere degli scambi con i colleghi, partecipare a workshop, se possibile ovviamente perché è un onere finanziario andare anche all'estero, Apre molto la mente nel senso che molto spesso pensiamo che sia una situazione che caratterizza solamente gli interpreti traduttori in Italia. Quando invece questa condizione, ahimè, eh, colpisce anche eh, i nostri colleghi all'estero sotto alcuni aspetti e anche questo ci da una situazione di insieme eh, diversa, attraverso la formazione, anche se non è sufficiente come l'abbiamo sentito, però ci possiamo specializzare perché abbiamo bisogno di acquisire eh, un metodo, abbiamo bisogno di acquisire anche della terminologia specifica, Abbiamo bisogno di, se decidiamo di eh, ad esempio lavorare in un settore specifico, di partecipare a conferenze anche solamente tra il pubblico, di leggere, di tenerci aggiornati su quello che avviene. Anch'io per esempio lavoro tantissimo nel campo della moda, ho l'opportunità, lavorando per un grosso gruppo, di accedere a una libreria con 350 testate che vengono da tutto il mondo ed è fondamentale, sembra una cosa banale perché stiamo parlando di moda, in realtà non lo è, perché nel momento poi, quando si va a tradurre il comunicato, quando uh, vado a lavorare eh, come interprete, so di che cosa stanno parlando. Perché vi posso garantire che anche quello è un settore dove si inventano la terminologia in una maniera incredibile, dal color cipolla che è la cosa più banale, ma che mi è capitata, a cose veramente improbabili, perché c'è questo, anche se ormai è superato lo storytelling, eh, dover dire quali sono le ispirazioni e trovare queste cose così fantasiosi di uh, film incredibili o storie improbabili. E questo ci aiuta un po' anche a distinguerci sul mercato, ma ci dobbiamo credere. Spesso siamo i, primi, i nostri primi detrattori, in realtà. Eh, a questo punto quali sono le possibilità eh, che eh, mh, abbiamo eh, di fronte a noi? In realtà di possibilità eh, ce ne sono, io penso. Eh, quello che manca, come abbiamo già sentito, soprattutto perché si affaccia sul mercato, e ho appena avuto un, uno scambio con una collega prima, è capire Come accedere a queste possibilità, come proporsi, eh, perché molto spesso uh, le università non solamente non offrono uh, delle opportunità per conoscere i cat o la tecnologia, perché poi in realtà adesso mh, è molto focalizzato sulla traduzione, giustamente perché <ride> e, mh, e siamo ospiti della DGT, però Ricordiamoci che ci sono anche i Kai Tools, cioè tutta quella strumentazione che comincia, in realtà è già da qualche anno, a, a proporsi sul mercato a, a supporto del lavoro degli interpreti, perché anche quello è un settore che sta evolvendo e bisogna capire che cosa succede, bisogna essere informati. Ovviamente, per esempio, l'associazione professionale dà questa opportunità tramite degli incontri, tramite porte aperte, si discuteva anche con una collega prima. E penso che eh, al momento attuale è anche nostra responsabilità, intendo nostra come senior, eh, condividere maggiormente anche con gli studenti, trovare delle possibilità di collaborazione con l'università per condividere il lato pratico, per così dire, perché è fondamentale avere la teoria formarsi come linguisti, soprattutto avere cura della propria lingua, madre. Perché vi posso assicurare, anche questo, molti di voi penseranno che è una banalità, io lavoro anche spesso uh, come revisora e ho, uh, assisto a... Um, lacerazione della lingua italiana che viene piegata sempre più a, a spesso calchi inglesi senza togliere nulla e mi è capitato questo c'entra e non c'entra ma c'entra perché anche questo è evoluzione della lingua, quindi noi ci dobbiamo evolvere perché comunque la lingua è qualcosa di vivo è qualcosa che cambia, la lingua che parliamo adesso, che leggiamo adesso non è la lingua anche solo di dieci anni fa L'esempio era due giorni fa, ho letto Cosmopolitan, non mi accadeva da non so quanto, sono rimasta basita dalla povertà di linguaggio. Da questa è una lingua infarcita di eh, anglismi che spesso eh, in realtà sono utilizzati a sproposito. Ehm, si dà un significato che non è quello. Ehm, non penso che sia il modo giusto secondo me eh, per far sì che questa generazione Z eh, come viene definita eh, entri a pieno titolo nella professione perché come vedremo quali sono le possibilità? Le possibilità sono quelle date da eh, un grande intervento umano, abbiamo già visto che la qualità è una percezione Ricordo che a un tetra, al tetra 2, se non sbaglio del 2011, a Forlì, eh, Renato Beninatto fece un, un intervento in cui disse che eh, la qualità non era più uno dei criteri da tenere in considerazione, ci fu una sorta di rivolta popolare. In realtà ha ragione, perché l'abbiamo visto, la qualità è relativa rispetto anche all'uso che viene fatto il testo tradotto, nel senso che non possiamo pensare che tutto... Mm -hmm. abbia uh, eh, la stessa valenza, ad esempio in, in una comunicazione interna, mh, in un'azienda, l'importante è capire. Poi ovviamente quando andrò a fare un contratto l'importante è che il contratto sia di una certa qualità. Anche questo è qualcosa che dobbiamo sdoganare mh, nei nostri pensieri inizio con la cosa per voi forse più irrisoria percentualmente sicuramente eh, però la poesia lo sappiamo benissimo difficilmente eh, potrà fare a meno della componente umana vuoi per le metafore, i giochi di parole eh, la densità del linguaggio e c'è veramente bisogno anche di capacità che io non posseggo, bisogna eh, veramente padroneggiare soprattutto anche la lingua d'arrivo e l'opera letteraria ovviamente cioè tutto eh, quello che riguarda un lavoro autoriale e quindi anche la transcreation la transcreation però non dobbiamo pensare che sia solamente i testi di marketing o uh, uh, gli spot commerciali um, anche i comunicati stampa, anche la presentazione di un'azienda, la presentazione per esempio a livello, uh, si parlava di traduzione nell'ambito del turismo, anche quello è transcreation. Bisogna capire effettivamente la cultura di partenza, che cosa ha voluto dire, qual è il target. Ed è per questo che come traduttori in realtà ci dobbiamo vedere più come partner dei nostri uh, clienti. L'abbiamo già sentito molto spesso, il cliente non sa esattamente quello di cui ha bisogno. Quindi noi dobbiamo essere lì per dare delle opzioni, per dare delle soluzioni e e, e quindi, ancora una volta, questa è una componente umana che non può essere sostituita eh, da una macchina. Ovviamente è legato tutto ciò che riguarda il storytelling di un'azienda, i siti web, eh, che eh, hanno oh, un target in termini di pubblico molto particolare, che quindi devono essere eh, raggiunti con il tu, con il voi con il lei, parliamo di un italiano dell'Italia, l'italiano della Svizzera, dobbiamo capire perché molti, ad esempio, si propongono per lavorare per agenzie svizzere, per il mercato svizzero, non tenendo in considerazione che in realtà ci sono delle differenze, anche delle differenze culturali, ed è fondamentale saperle. E' per quello anche che come partner ci possiamo porre come consulenti ed ambassador questa parola che utilizzano ormai tutti, eh, ambasciatori proprio del brand, proprio per, farsi, eh, per far capire anche eh, al nostro cliente che non siamo solamente lì nell'attesa di eh, fare un compito, ma siamo proattivi, eh, consigliamo eh, come eh, muoversi anche in quel determinato mercato e, eh, e quindi ci proponiamo, ad esempio, come revisori e redattori tecnici della manualistica. Abbiamo visto, che la manualistica in gran parte eh, viene elaborata eh, con la machine translation, però abbiamo visto ovviamente il post-editing, io su queste cose ovviamente abbiamo già sentito, inutile eh, che stiamo eh, a parlarne, però un altro che abbiamo sentito è chatbot. Perché comunque ci deve essere un traduttore umano che sia in grado anche di capire qual è il target, uh, il livello sociale, il genere, per capire qual è il registro, il tono di voce. Eh, alle volte si parla proprio di localizzazione in termini di dialetti quasi, pro, per eh, poter, è eh, chiaro che l'utente sa che sta parlando con una macchina, però... È tutta un'altra sensazione, ovviamente, se c'è questa sorta quasi di rapporto empatico. Perché ha detto quella cosa, ma allora no, forse ho il dubbio, in realtà forse non sto parlando con una macchina. E lì c'è il lavoro, ovviamente, di eh, un, una persona in carne ed ossa. Altre possibilità? Specialisti di SEO. Ovviamente in collaborazione con le eh, agenzie che se ne occupano per, ancora una volta, completare i servizi che offriamo al nostro cliente per farlo posizionare meglio anche nell'internazionalizzazione della sua impresa, delle sue attività. E eh, anche se qualcuno eh, può pensare che questa è una sorta di ibridazione della nostra professione, che è come un po' sporcare, perché ne, vi dico quello che mi sono sentita dire, in realtà è un evolversi se no non sarei qua dopo 30 anni come freelance eh, a essere ancora sul mercato. Questo non vuol dire che io faccia tutto questo <ride> ma ovviamente condivido anche quella che è l'esperienza di altri colleghi. Multimedia translation l'abbiamo sentito anche prima, i contenuti parlati, eh, Siri, Alexa, eh, anche qui c'è bisogno di una uh, percezione tipica umana per poter produrre dei contenuti che riproducano eh, eh, la stessa sensazione che si ha nell'avere a che fare con una persona in carne e ossa. Accessibilità, accessibilità in termini per esempio di dare l'opportunità soprattutto a persone di accedere a servizi, educazione. Quindi c'è eh, tutta una serie di materiale, ma qua parliamo veramente anche di mediazione culturale, nel vero senso della parola. Per esempio io vengo da una regione dove c'è una sorta di albo di mediatori culturali. Mediatori culturali mh, generalmente in Emilia Romagna, io vengo dall'Emilia Romagna, sono persone eh, che provengono dal paese, mh, dallo stesso paese delle persone con cui interagiscono. Ritengo che manchi da quel punto di vista lì invece la formazione a livello linguistico perché la cultura come abbiamo detto è importante però poi ci deve essere anche un'accuratezza dal punto di vista linguistico per dare l'opportunità di comprendere eh, cosa hanno diritto, quali tipi di servizi, eh, come i figli possono accedere alla scuola, tantissimi sono questi contenuti. Ne abbiamo parlato prima dell'internazionalizzazione delle aziende, questo vuol dire anche ad esempio aiutare i nostri clienti eh, in alcuni paesi, nei paesi delle lingue in cui noi lavoriamo, a creare contatti. Eh, a favorire, a condividere quelle che sono le abitudini culturali. Perché avere a che fare, ad esempio, durante trattative commerciali, con un americano non è assolutamente la stessa cosa che avere a che fare con un tedesco. E anche eh, su questo su, <ride> per esperienze personali. E ehm, anche questo io ho colleghi che... Eh, appunto si dedicano a questo. Videogiochi, anche se ultimamente abbiamo visto che eh, c'è appena stato un articolo la settimana scorsa su questo uh, videogioco uh, interamente tradotto dalla Machine Translation. Penso che l'intervento umano serva soprattutto perché gli utenti dei videogiochi sono severissimi e quando ci sono degli errori non, ecco, sono, come, eh, sono veramente impietosi da un certo punto di vista ma questo fa il nostro gioco ovviamente e lo stesso accade per esempio per eh, le traduzioni dei fantasy eh, bisogna stare molto attenti e eh, perché eh, esiste veramente eh, un pubblico, e non dobbiamo dare per scontato che il nostro pubblico sia ignorante, nel senso buono, ma un pubblico che in realtà già ha già delle competenze, e un pubblico che ci valuta. E, e quindi anche questo, eh, gli audiovisivi. Eh, anche se il mercato italiano eh, sta a... Avendo, diciamo così, delle lotte sindacali, attualmente, in questo ambito, in realtà, l'intervento umano è fondamentale. Non parlo solamente degli adattatori dialoghisti, ma anche proprio della collaborazione tra i traduttori e gli adattatori dialoghisti. E qua vediamo che la componente umana è notevole. Gli audiovisivi sono non solamente i prodotti eh, per la TV, gli audiovisivi sono anche per le aziende. Eh, in tutti i video promozionali che creano, e anche di lavoro umano, componente umana, fondamentale. Una cosa <ride> per gli interpreti, lo volevo semplicemente dire, il remote interpreting, anche in questo caso, va di retro Satana fino a pochi anni fa, lo so, ci sono tantissimi colleghi che non sono d'accordo, è una realtà. È una realtà con cui avere a che fare, è una realtà di cui bisogna conoscere bene le problematiche, soprattutto tecniche, sapere perché la conoscenza uh, vi aiuta a dire sì o no se accettare un lavoro. Perché non è semplicemente se vi propongono, ah ma sì sì basta una connessione, no non basta una connessione, deve essere una connessione sicura. Chiedete di andare direttamente magari in un hub se non avete una connessione con la fibra, perché poi è importante avere il tecnico, perché i problemi non succedono mai, ma se succedono penso che altre colleghe che sono in sala ci è capitato in cabina di avere dei problemi e che a un certo punto c'era il pubblico che si girava e, tu e nessuno parlava, se non avessi avuto il tecnico lì pronto ad aiutare, questo sarebbe stato un danno anche alla mia immagine e lo stesso anche nel remote interpreting. Ne parlo solo poco ovviamente perché non voglio rubare altro tempo, in realtà quindi... Uh Cosa è importante? Giusto per fare una sorta eh, di eh, sunto finale. La formazione, ma veramente a tutto tondo, si parla di lifelong learning, è una realtà io non smetto mai, al di là della uh, formazione obbligatoria che eh, è prevista per legge, per alcuni ordini, per alcune professioni, tipo gli avvocati appunto, gli ingegneri, gli architetti, come è prevista anche da associazioni come, eh, come la nostra, per poter eh, mantenere la uh, qualifica di eh, socio ordinario, deve essere la base proprio del vostro lavoro. Abbiamo visto la specializzazione... In alcuni settori perché ovviamente se mi pongo, mettiamo uno dei settori in cui lavoro sono le neuroscienze, ovviamente cerco di mantenermi aggiornata e avere un figlio che è appena entrato in neurologia mi aiuterà tantissimo, <ride> bisogna giocare un po'. E rete, fare rete, non, anche qua non è uno slogan, fare veramente rete, scambiare eh, idee, eh, chiedere consigli, mm, ancora adesso non sono mai arrivata, neanche dopo 30 anni di attività, sono sempre disposta a collaborare, a condividere, a parlare perché si impara sempre qualcosa. E il dialogo. Uh, dialogo con il cliente dialogo con uh, i propri colleghi uh, creare tutti questi collegamenti ma uh, questo vi aiuta anche ad aumentare le vostre competenze che non sono solamente le competenze linguistiche l'abbiamo già sentito ci sono queste soft skills scusate <ride> come interprete forse ogni tanto dovrei anche bere e l'etica perché non ne è stato parlato. Però c'è l'etica professionale è fondamentale e soprattutto in quest'epoca di social media dove bisogna condividere subito tutto e, e immediatamente. Io, molto spesso, come interprete, eh, non posso condividere perché lavoro in situazioni tali che non posso, per questioni di riservatezza e eh, dovete essere sempre sicuri che il vostro cliente sia d'accordo, sia per quanto riguarda le traduzioni sia per quanto riguarda l'interpretariato. Etica di colleganza. Nei confronti dei vostri eh, colleghi che voi li conosciate o non li conosciate, mai parlare male degli altri. Uh, mai uh, farsi lo sgambetto e anche quando uh, a parte che le revisioni vengono sempre in cieco, essere corretti. E essere corretti sempre e etica nei confronti del cliente ce lo dimentichiamo, ma il codice deontologico, anche se non siamo una uh, professione regolata in un ordine, in un albo in un collegio, è fondamentale e tendiamo a dimenticarcelo molto spesso. Quindi tutto ciò per essere veramente un professionista uh, completo uh, che si propone come partner, eh, alla pari. Uh, non ci deve essere uno sbilanciamento con quello che è il vostro cliente, che sia un'agenzia, che sia un cliente diretto, che sia un'istituzione. Voi siete un uh, professionista con delle competenze, come tale vi dovete comunicare. Grazie. Grazie Sandra, eh, come avete visto eh, non delude neanche lo speech di Sandra che è una persona estremamente skillata che ci tiene all'innovation, al professionalism e soprattutto all'etics. Grazie, ma è vero, eh, io sono docente in remote in, eh, teaching di inglese, ah, di docenti di inglese di università italiane, di cui non vedrò il nome, che quando ci siamo conosciuti mi ha detto sì Mirko, quella persona è estremamente schillata perché ha le competenze, è volta all'innovation. Mi sai dire i pronomi complemento in inglese? Cosa sono i pronomi complemento? In italiano? Guarda, è da elementari che non so quali siano. Ok, partiamo da zero. Me, you, him, her, it, us, you, them. Ma quell'as lì mai, non l'avevo mai sentito. Però parliamo di skillato e di innovation, ok? Questo è il quadro italiano. Quindi sugli anglismi concordo con te. Grazie mille, ci sono, facciamo tempo a fare una domandina, due, eh? se ci sono. Io adoro le audiences timide perché ci fanno proseguire con lo speech successivo. No, anche in realtà li ho uccisi e quindi fanno che okay, vada via, che vada via, perché non ce la facciamo più. No, no, sul networking soprattutto, come ho già parlato con alcune persone, ho detto ragazzi fate networking, la prima cosa da fare è iscriversi a un'associazione, a IT, a tutto quel che vi garba, ma poi cominciate a frequentare soprattutto conferenze, convegni, e anche meglio se all'estero eh, io ho cominciato a evolvere anche andando all'estero, parlando con colleghi. E dove, dai quali ho, in, ho imparato molto io arrivavo con la mia eh, maniera troglodita all'italiana di pensare di reagire e più di qualche volta ho dovuto vergognarmi così ho imparato il di umiltà incredibile per cui sì, fate networking assolutamente bene, passiamo al successivo relatore che ho il piacere di eh, introdurre come vi ho detto dobbiamo fare abbiamo fatto un cambio, un'inversione ed è la professoressa Alexandra Krause dell'Università di Vienna. E come avete capito c'è l'IND, Language Industry Experts Group, che ha nominato come loro portavoce eh, che in inglese mi dispiace ma si ripete la parola, siamo ambassador, io e Claudio siamo mm -hmm. i due ambassador dell'IND. Per fare che cosa? Per parlare, dialogare con tutti i docenti dello European Masters in Translation, che sono tantissimi, e anche lì loro hanno due ambassador. Eh, Alexandra Krause è uno dei due ambassador e anche con lei andiamo d'accordissimo perché lei conosce molto bene anche l'industria della traduzione e io conosco abbastanza il mondo accademico, per cui abbiamo trovato subito un'intesa comune. Non abbiamo mai avuto una discussione, ma solo proactive eh, <ride> e iniziative. Quindi lascio la parola volentieri a Alexandra che vi spiegherà eh, che cos'è l'EMT e in che modo esso può fornire un aiuto al mondo della traduzione. Prego Alexandra. Grazie Mirko, anzitutto grazie dell'invito sia da parte di Katia e della Commissione e da parte di Unilingue da parte di Mirko. Um, un attimino solo per ricordare, diciamo, cosa ho fatto. Sono 40 anni che insegno all'università ormai. Quindi io veramente ho incominciato a scrivere a macchina, a battere a macchina, tutto quello che si batteva a macchina all'epoca. Um, ho fatto cioè, due formazioni, ho fatto sia filologia e romanza che um, la scuola interpreti e traduttori e poi mi sono specializzata in didattica della traduzione, quindi diciamo il mio approccio è sempre quello didattico eh, perché ritengo che l'insegnamento sia una, uno degli aspetti importantissimi e anche come diceva prima Sandra, la formazione quasi secondo me è il punto di partenza di una professionalizzazione valida. Quindi dobbiamo dedicarci a questo. Uno dei problemi della didattica, per me personalmente, di cui anche parlavamo prima, è in ultima analisi che noi dovremmo essere, soprattutto quelli che gestiscono i programmi di studio, Dovrebbero essere chiaroveggenti, come dico io, perché se noi parliamo di tre anni di formazione di due anni poi per la specialistica, parliamo di un lasso di tempo di cinque anni, cioè io in teoria quando oggi faccio un programma dovrei sapere che cosa serve a voi neolaureandi fra cinque anni. E cinque anni sono pochi, perfino magari dieci anni. È una cosa quasi impossibile vedendo il ritmo con cui oggigiorno tutto cambia e nella nostra professione ancora di più. Um, Credo due o tre premesse nel senso che noi parliamo quasi sempre di una specie di dicotomia fra la formazione accademica dei traduttori basata su una ricerca, noi ovviamente facciamo ricerca, e la ricerca è anche importantissima perché dà dei risultati concreti anche per la nostra professione, parliamo di traduttologia in ultima analisi e la traduttologia comprende sia l'interpretariato che la traduzione anche se il termine è un po' sviante, traduttologia, e le necessità, gli obiettivi del mercato della traduzione. c'è cioè, stato un periodo in cui un accademico neanche si sognava di parlare con un professionista, un libro professionista, anche se in ultima analisi la formazione dei nostri ragazzi... Sì, c'è stato quel periodo, Sandra, erano quelli, no? Erano, eravamo un po' altezzosi nel mondo accademico, sinceramente. Sì, è una realtà... Eh, e ci sono tuttora colleghi della mia generazione perché io sono, la sono forse la più anziana qui in, questa, in questo ambiente eh, ci sono dei colleghi che tuttora, della mia generazione che tuttora ritengono che siamo troppo improntati al lavoro pratico e non dovremmo diciamo, cedere alle necessità del mercato ma puntare più sull'aspetto accademico scientifico Il che, può essere anche utile per certi aspetti della ricerca, ma per la formazione vera e propria poi diventa una cosa un po' assurda in parte. Quindi uno dei miei interessi anche dei miei obiettivi professionali è sempre stato di superare questo gap, per così dire, motivo per cui mi sento anche molto bene, diciamo, ho l'impressione di, di poter contribuire a questo processo essendo ambassador dell'EMT. Partiamo dalla premessa anche che la traduzione a professione d'alto valore e di alto impatto sociale, cioè tutto quello che finora è stato detto più o meno comprova questa premessa o questa ipotesi perché eh, ne parlavamo anche prima, siamo noi in parte i primi a deprezzare la nostra professione. Ed è un pericolo che se neanche noi, come diceva Sandra, ci crediamo, come volete che gli altri ci credano e ci paghino anche in ultima analisi per le nostre prestazioni. O ci paghino quello che noi crediamo sia un prezzo equo. E anche l'impatto sociale, un po' ci avviciniamo anche alla deontologia, diciamo l'impatto sociale della traduzione e dell'interpretariato è altissimo anche se la gente non se ne rende conto. Ne parlavamo prima. Eh, i nostri interpreti giurati in Austria perché sono austriaca ehm, i nostri interpreti giurati in Austria eh, hanno dovuto ehm, accettare in pratica hanno dimezzato le tariffe diciamo. e cosa hanno fatto? si sono messi d'accordo tutti gli interpreti giurati, un giorno hanno scioperato in tutte le corti austriache e è stata veramente l'unica possibilità per far capire alla popolazione, perché poi sui media eccetera, ne hanno parlato, l'importanza dell'interprete in una corte, diciamo in un tribunale. Quindi immaginate quell'idea dell'impatto sociale Spesso anche, non so, i commettenti quando ne parlano e così dicono. E sì, abbiamo già speso tanto per il marketing, abbiamo già speso tanto per la promozione, per lo sviluppo del prodotto e per la traduzione abbiamo solo qualche finanziamento così minimo che ci è rimasto per caso. Dico ragazzi, no, l'impatto sociale della traduzione e anche e soprattutto dell'effetto della traduzione va preso in considerazione. Seconda, diciamo, idea che dovremmo sempre tenere in mente è che la traduzione è un'attività che è riconducibile a processi eh, e modelli precisi. Cioè, lì abbiamo il punto d'incontro fra eh, la ricerca scientifica, per così dire, eh, dei processi che noi poi cerchiamo di implementare e applicare. E per poter fare una ricerca valida dobbiamo ovviamente fidarci o anche cercare di comunicare con i committenti e con il mercato. La traduzione è un ambito professionale pluridimensionale. Penso che con tutto quello che oggi abbiamo sentito, con tutti gli interventi molto interessanti, il fattore della pluridimensionalità sia più che scontato, insomma, è una cosa ormai palese. Che cos'è adesso l'IMT? perché era quello il punto, diciamo, d'appiglio, è l'European Masters in Translation. Um, intorno al 2007, un gruppo, cioè la Commissione europea um, e la DGT, di cui abbiamo già parlato oggi, ha uh, scoperto, per così dire, che gli servivano dei traduttori professionisti anche per certe lingue, con uh, l'ampliamento della, com uh, della comunità europea, e soprattutto che gli servivano veramente dei professionisti. E quindi ha incominciato a riflettere, come diceva anche Sandra, è la formazione di nuovo il primo punto d'appiglio per la professionalizzazione e la qualità del prodotto. Quindi eh, la DGT ha detto ok, cerchiamo di collaborare col mondo accademico e cerchiamo di creare una rete d'eccellenza di facoltà che rispondono in un modo o nell'altro a dei criteri da definire. Nel 2009... Um, cioè l'obiettivo era quello di incentivare la qualità dei neolaureati come dico qui e anche e soprattutto una delle idee principali era quel Horizon 2020 con l'employability cioè l'inserimento dei laureandi nel mercato di cui abbiamo parlato anche adesso nel 2009 è stata, è stata creata una cosiddetta Wheel of Competences che era una specie di sistema con varie categorie, con diverse competenze vere, veramente, diciamo, anche fondate. E, come dicevo prima, gli sviluppi sono talmente rapidi che abbiamo detto, ok, bisogna aggiornarla. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una specie di inchiesta fra... Ehm, ci hanno risposto intorno ai 1460 neolaureati degli ultimi cinque anni, ovviamente purtroppo solo delle università MT perché non abbiamo avuto la possibilità di accedere ad altri laureati o altri professionisti. Ci siamo rivolti agli UTC, ci siamo rivolti alle associazioni, ci siamo rivolti alle istituzioni e abbiamo chiesto quali sono le competenze che secondo voi sono ben sviluppate e quali sono quelle che sono ancora carenti. Abbiamo poi creato, per così dire e adesso vediamo come si realizzano gli obiettivi dell'EMT abbiamo, come dico osservato gli sviluppi del mercato della traduzione, collaborando per esempio con l'Int ma anche ancora più direttamente per esempio con la FIT e gli UETC, eccetera eh, che sono rappresentati nell'Int ovviamente, cioè tutto come dicevamo anche prima fare rete em, in ultima analisi è bello avere tutte queste strutture istituzionalizzate però in, sono poi eh, le singole persone che comunicano fra di loro e se non parlassimo fra di noi no, non scopriremo tutto quello che vorremmo scoprire, per così dire. Poi abbiamo detto, come dicevamo anche prima, già nel 2009, una precisa definizione delle competenze necessarie sul mercato. Se non definisco, se non cerco di inquadrare la situazione, ehm, ciascuno può fare un po' quello che vuole, in parole povere, e focalizzarmi anche sul ruolo sociale dei futuri traduttori. Come dico, la, diciamo, la posizione del traduttore nella società va sottolineata. E collegato come concetto a, questa, a questo ruolo sociale, la promozione della visibilità e dello status della professione. Cioè, qui adesso, quello che la IT o la FIT fa a livello internazionale, noi cerchiamo di farlo un po' più a livello europeo, ovviamente, con forse un, un altro approccio, non dico, ma con un approccio forse lievemente più politico, per così dire, essendo in commissione, diciamo, e quindi forse con un altro impatto. Non dico che sia migliore o maggiore, assolutamente. Dico soltanto che più voci ci sono a favore di, della visibilità e dello status della professione, meglio è. Per mirata osservazione di sviluppi del mercato, Abbiamo uh, delle piattaforme di scambio con tutti gli stakeholder, che sia l'IND, che siano le nostre inchieste, che siano anche gli incontri dell'EMT, dove poi magari dopo o prima ci passiamo due o tre ore a discutere fra di noi. Sono delle piattaforme di scambio, come dico, molto molto personalizzate in ultima analisi ed è l'unico sistema che gira. Poi la cooperazione con il LIND Board, come già dicevamo prima, che è stato istituito in ultima analisi dalla DGT, e sondaggi destinati ai laureati dell università dell'IMT. L'ultimo sondaggio l'abbiamo fatto, no, fatto nel 2016, perché sinceramente con i mezzi finanziari inesistenti e personali ridotti, come più o meno tutto il mondo è paese, ci abbiamo messo un anno e più perché erano una trentina di domande, più ancora delle domande aperte con tutti i commenti, eccetera. Su 1468 risposte ci abbiamo passato una vita, con tutti gli assistenti eh, dietro che, che hanno lavorato in pratica a tempo perso per noi. Quindi è una cosa piuttosto consistente. Ci rendiamo conto che col ritmo con cui tutto questo settore cambia, ormai è urgente riprendere questo sondaggio o rifarlo in parole. Quindi vedremo se riusciremo a realizzare tutto quello che noi pensiamo. L'IMT è strutturato, sono, attualmente sono 81 università membro e ci sono 10 esperti eletti diciamo, da tutti i membri che formano il cosiddetto MT Board e io faccio parte di questo MT Board sia nell'ultimo quinquennio che nel quinquennio che è cominciato a decorrere adesso a ottobre. Quindi... Una certa continuità spero di poterla garantire anche a questo gruppo di esperti che gestisce un po' sia i criteri che i programmi dell'IMT in genere, sempre in stretta collaborazione con l'industria, con eh, la DGT, col direttore delle DGT, eccetera. Bene, eh, per la precisa definizione, dei... vediamo se. no, non... volevo cercare di è un link um, la precisa definizione delle competenze necessarie sul mercato volevo farvi vedere un attimino se funzion dovrebbe funzionare è embedded come si suol dire <ride> vediamo esatto volevo farvi un attimino vedere uh, noi non abbiamo fatto una ruota concentrica ma abbiamo fatto un sistema qui si vede questa è bella è vero, è vero qui si vede e là non si vede Aspetta. Sì. è bellissimo perché sul mio schermo la vedo ormai Beh. se non altro ve lo spiego penso che metterete a disposizione le presentazioni sì. quindi potete approfondire il discorso a parte il fatto che approfondirlo adesso sarebbe anche un po' dilungarsi comunque avevamo, abbiamo creato una specie di sistema di ingranaggi in modo per spiegare anche che nessuno ambito di competenze può essere gestito senza avere le altre competenze. Ce l'hai lì in forma cartacea, se non altro, grazie. E parlevamo di language and culture, di translation, di traduzione vera e propria, di tecnologia, come ambito di competenze, di personal e interpersonal, cioè qui ci avviciniamo moltissimo alle soft skill di cui parlavamo prima, e la quinta competenza, non quinta adesso per ordine di importanza, ma semplicemente la quinta, è la service provision. Cioè lì prendiamo assolutamente atto della professionalizzazione dei nostri laureandi anche in ambito veramente di prestatori di un servizio. Ed è, secondo me già prima c'era, anzi era al centro perfino di questa ruota però si, eh, diciamo il commento di molti colleghi della precedente ruota era che se la service provision è al centro, il fulcro di questa ruota automaticamente davamo più importanza per modo di dire otticamente alla service provision a cielo tutti gli accademici hanno detto no ma non si può fare eccetera eccetera orum, non mi sbaglio Mirko Motivo per cui questo sistema di ingranaggi con cui volevamo veramente dire, ragazzi, non diamo più importanza né a un settore né all'altro, ma rendetevi conto che non funziona tutto il sistema se non ci sono tutte le cinque ruote, tutti i cinque ingranaggi. Quindi per noi era una cosa molto importante. Uh, come dico, potete assolutamente... Poi, cerco di... perché adesso... So. Vediamo, dovrebbe essere questo per chiudere, sì. eh, io, sì, adesso ho chiuso, grazie. Aspetta, vediamo dov'ero. Bene, la precisa definizione delle competenze, mi sembra chiaro. Poi avevamo detto la focalizzazione sul ruolo sociale dei futuri traduttori e anche lì, eh, in stretta collaborazione anche con partner dell'IN, abbiamo detto che eh, abbiamo definito... Um, diciamo la tematica del prossimo TEF, del 7-8 novembre a Bruxelles, perché eh, c'è sempre, cioè ogni TEF all'insegna di un tema e lì abbiamo detto proprio quello di cui parlavamo anche già adesso di rendere, diciamo di aumentare la visibilità, the added value of translation in business and society, cioè proprio quello di cui oggi stiamo parlando in ultima analisi e abbiamo cercato di creare un programma spero anche interessante e valido quindi cercate un po lo so due giornate intere in streaming chi ce l'ha il tempo di ri risorbirsele in parole povere se non è proprio lì in loco e eh sì Sandra è un dato di fatto comunque cercate se non altro selettivamente andando sul sito che già Katia aveva fatto vedere anche prima di vedere quali punti del programma vi sembrano salienti, vi sembrano interessanti, vi sembrano a portata anche dei vostri interessi e cercate magari di seguire un po' queste cose eh, sullo streaming. Perché eh, um, ci rendiamo conto costa e la trasferta a Bruxelles è quella che è, è tutto quello che vuoi. Per le università EMT noi eh, offriamo un posto gratuito con tanto di trasferta, viaggio spesato, eccetera, per uno studente per uno studente su una facoltà dico, di 300 studenti del master non è che sia proprio la fine del mondo. No, bisogna più o meno insomma, capire com'è la situazione. Um, come dico, um, il TEF o la tematica del TEF, perché abbiamo fatto brainstorm, abbiamo fatto di tutto, e abbiamo cercato proprio di vedere anche le necessità un po' del mercato, della professione, abbiamo detto una volta tanto non concentriamoci tanto su degli argomenti più teorici ma cerchiamo di concretizzare il ruolo del traduttore le sfide attuali per il settore della traduzione un po sono molto ripetitive, anzi neanche un po perché ne abbiamo già parlato oggi sono big data e globalizzazione sono sfide perché in ultima analisi uh, big data uh, e la globalizzazione comportano un aumento della mole di traduzione cioè tutti quelli che dicono che non c'è lavoro in forma quantitativa, non parlo adesso di qualità, ma quantitativa, che il lavoro sta diminuendo, non è vero. Abbiamo diciamo, degli aumenti, degli incrementi del 10-12%, ci sono degli studi precisi, ci sono delle previsioni precise che quindi cioè, dovrebbero comportare un ottimismo di cui parlavamo prima. L'impatto dell'intelligenza artificiale che è un impatto di cui oggi abbiamo già parlato che però anch'io come diciamo, rappresentante del mondo accademico non ritengo una minaccia ma ritengo un'opportunità per contribuire attivamente anche noi da parte del mondo accademico alle implementazioni mercantili per così dire della traduzione automatizzata. La nuova sfida è la nuova definizione della, della professione di cui Sandra ha già parlato. Anche lì dovremmo riflettere su una cosa, si sì, parliamo di comunicazione, però la comunicazione, secondo me Sandra, perché tu dicevi la comunicazione è traduzione, eh, ritorniamo un po' indietro negli anni perché diciamo, la scienza della comunicazione e la teoria della comunicazione sono gli anni 80 e 90 in cui ci siamo molto fissati su questi argomenti da cui poi non dico si è sviluppato anche un certo filone per la traduttologia um, ci sono delle tendenze non ancora cioè abbastanza già concretizzate di parlare di language engineering per tutto questo tutti questi campi di cui Sandra parlava prima cioè far capire che c'è la lingua ma c'è anche la tecnologia in ultima analisi cioè, tutti quelli che dicono la tecnologia sì, sì, mi fa paura no, dovete accettarla di buon speriamo, o di malgrado. La diversificazione dei profili professionali, di cui abbiamo già parlato con Sandra, cioè Sandra ne ha parlato, e la multidisciplinarità. E lì vorrei farvi notare anche un fattore che abbiamo una forte concorrenza, ovviamente, da parte di professionisti di altre professioni come avvocati, medici, ingegneri, che hanno delle ottime competenze di lingua. Cioè, dal punto di vista terminologico, a primo impatto sono migliori, del banale per così dire traduttore che deve specializzarsi quindi noi come formatori per esempio a Vienna ne abbiamo preso atto abbiamo detto che se uno ha eh, una laurea triennale cioè un bachelor può accedere al nostro master di traduzione specializzata se comprova le competenze eh, linguistiche a livello C1 se non C2 e che significa che anche voi lo so che sembra strano, cioè, per esempio in Italia è molto difficile, ma fare un post-graduate, fare un corso supplementare di ingegneria, di informatica, di quel che sia, cercare di andare, se fosse possibile, lo so, sono sempre problemi finanziari e strutturali e anche sociali, ma cercare di andare all'estero e farsi ancora assorbirsi un anno di dico, non so, marketing eh, negli Stati Uniti proprio siamo al top, al massimo delle illusioni e delle potenzialità, però se fosse possibile sarebbe veramente un valore aggiunto che vi rende molto appetibili per il mercato. E la concorrenza. La concorrenza, a parte tutto l'aspetto deontologico di cui parlavamo già anche prima, la concorrenza ovviamente è sia da parte di non qualificati, parliamo di dumping, Parlo però anche di concorrenza, per esempio, asiatica, sinceramente. Perché in ambito asiatico sul clouding tu trovi gente che fornisce delle traduzioni anche valide a dei prezzi stracciati in tempi brevissimi. Cioè, è un dato di fatto, mi dispiace dirlo. Eh, però cosa significa? Significa che noi dobbiamo sveltirci, specializzarci, eh, flessibilizzarci e noi formatori, perché io adesso parlo come accademica, in pratica o come rappresentante dell'EMT, noi dobbiamo dare ai ragazzi la possibilità di agire in questa forma. Cioè noi possiamo sensibilizzarli a molti sviluppi, possiamo cercare di dirgli, guarda, prendi più questo indirizzo che quell'altro indirizzo, cerca di specializzarti in anche altre discipline per poter resistere alla concorrenza. Perché questa concorrenza asiatica, in ultima analisi, non so come dire, è una concorrenza molto tipizzata nel senso è molto stereotipata cioè la flessibilità non è che sia il suo forte sì. quindi eh, direi se voi siete più flessibili se siete più disposti a prevedere anche sviluppi tecnologici prevedere sviluppi di specializzazione eccetera, avrete sempre un vantaggio su questa concorrenza asiatica che funziona benissimo per cose standardizzate Dico per dire, però non funziona su altri settori, su altri filoni. Sono ancora nei tempi, Sì. Le conseguenze per la formazione di futuri traduttori, che sarebbero poi i programmi di studio delle università EMT, perché insomma adesso io parlo come rappresentante delle EMT e del mondo accademico, è che noi riteniamo che lingua e cultura devono essere dei requisiti. Prerequisiti, cioè nel senso che non possiamo ancora dedicarci al congiuntivo o al gerundio, no, adesso ci scherzo un po', ma facciamo gli articoli in tedesco o altri problemini diciamo, di lingua, eh, se abbiamo un anno in Spagna o in Inghilterra o due anni a disposizione per la specialistica. Quindi avete visto più o meno la diversificazione delle figure professionali. Molti studi diciamo, triennali non hanno queste, queste visioni o già queste specializzazioni nel programma. Quindi tu devi farle nella specialistica in quei due anni striminziti, sinceramente, perché poi scrivete ancora la tesi, la tesi vi costa normalmente, è tempo. Con tutto rispetto per la tesi, eh? non fraintendetemi. Però... Tu hai poco tempo a disposizione per inculcare tutto ai giovani e non ce la fai, però le povere. Quindi se tu non hai gente che veramente di lingua e di cultura è già semi perfetta, te lo scordi. Cioè sì, fai la tua formazione, fai il Twitter, però sul mercato non sarai concorrenziale, avrai sempre problemi. Integrazione nei programmi di studi, eh, sto parlando dei programmi di studi, di interi moduli tecnologici, cioè delle cosiddette discipline MINT che sono quelle diciamo di scienze, matematica eccetera, e soprattutto di informatica, cioè interi moduli quasi acquisiti da altre facoltà, Perché è chiaro che noi come diciamo, specialisti della traduzione e di traduttologia arriviamo a un certo limite in confronto all'informatico. Mentre l'informatico può dare moltissimo al traduttore, come stamattina voi ci avete dato moltissimo con i vostri interventi, anche nella formazione. E mi sembra molto importante. E l'integrazione di interi moduli neurolinguistici. Io ritengo che un modulo neurolinguistico in un programma di studi possa essere veramente importante e utile per, sempre ritornando a quel discorso, che dovremmo essere noi a gestire i sistemi e non a reagire all'impatto dei sistemi. E se noi non abbiamo le conoscenze neurolinguistiche per intervenire sui sistemi, cosa facciamo? Cerchiamo di impararli come una ricetta di cucina, ma non è che sia una partecipazione proattiva al processo. Ehm... Um, Maggiore cooperazione con l'industria della lingua, lì è una lotta perenne, cioè non da parte nostra personale ma genericamente parlando, come dicevo, anche fra i colleghi in parte. E anche, anche se sembra un po' strano, io ritengo che sia importante, soprattutto per il mercato libero, non parlo delle istituzioni, eh? le istituzioni sono tutto un altro discorso, però una maggiore permeabilità fra traduzione e interpretariato. Non penso che nessuno sul mercato libero, libero possa permettersi oggigiorno, come neo laureato di dire sono solo ed esclusivamente traduttore cioè tu sei un language service provisioner e nient'altro il che significa che anche il committente si aspetta diciamo full service, si aspetta che tu più o meno sia in grado di fare un po' tutto, da, dal discorso d'apertura della, della linea di produzione a, a, so, all'interpretariato in consecutiva della pre, eh, presentazione PowerPoint del nuovo macchinario, a non so che cosa, alla traduzione legale del contratto, a tutto. Eh, ammetto e concedo che significa che diventiamo un po' troppo forse eclettici a un certo punto, però dovremo. In medesimarci in questo ordine di idee sia come diciamo, professionisti del mercato ma anche come formatori cercare di darvi almeno questo approccio, questa idea. Bene, le potenziali attività dell'MT per incentivare il settore della traduzione, cioè ritorno finalmente al titolo dell'intervento, sarebbe un sogno forse è un'illusione anche, una campagna di promozione a livello europeo per aumentare la visibilità della professione, quella è insomma, una cosa che cercherò di fare, non so se ci riuscirò, un aggiornamento costante del quadro delle competenze, sempre in collaborazione con il, gli, gli stakeholder del mercato, un aggiornamento costante delle, delle definizioni delle figure professionali, assolutamente okay. necessaria. E la cooperazione con vari istituti di normalizzazione, come dicevamo prima, diciamo, l'Uni è veramente è un precursore in questo ambito. Eh, ne parlavamo prima che ISO poi diventa talmente anacquato, già anche tutto quello che si dice sulla professione della traduzione, perché dobbiamo soddisfare mille eh, necessità nazionali, il che è un problema il che non esclude che dobbiamo lo stesso cercare di normalizzare o di codificare parzialmente eh, la nostra professione perché non riusciremo a proteggerla a livello europeo quindi dobbiamo cercare altre vie per dare delle linee guida molto precise per la nostra professione bene, più o meno è quello che volevo dirvi molto, in forma molto sintetica se avete diciamo, altre domande a proposito dell'IMT potete sempre scrivermi, chiedermi tutto quello che volete. Grazie. Grazie mille Alexandra che con tenacia e determinazione <ride> porti avanti lo European Masters in Translation no, no, no, no. perché noi, beh, esatto, no, non tu però, eh, tu, tu viaggi dovunque ogni volta che sei invitata arrivi puntuale eh, perché eh, il nostro scopo è proprio dare visibilità a questa importantissima istituzione quindi grazie di cuore soprattutto per essere venuta dall'Austria a trovarci Bene, coffee break, it's only 20 minutes ragazzi cioè 20 minuti anziché 30 scusateci